Studia le caratteristiche del fascio diretto ed equazione 2 più k per x meno 1 più k per y meno 5 meno k uguale a 0 e individua il centro e le generatrici. Quindi moltiplichiamo e raccogliamo k. Avremo 2x più kx meno y meno ky meno 5 meno k. Uguale a 0 raccogliamo K e abbiamo 2x meno y meno 5 più k che moltiplica x meno y meno 1 uguale a 0 Queste due sono le generatrici e mettiamo a sistema quindi 2x meno y meno 5 uguale a 0 e x meno y meno 1 uguale a 0 Dalla seconda cercheremo la x quindi x uguale a y più 1 sostituiamo la x nella prima quindi 2y più 2 meno y meno 5 uguale a 0 da qua troveremo che y sarà uguale più 2 meno 5 fa meno 3, lo spostiamo viene fuori y uguale a 3 sostituiamo il 3 nella seconda equazione e troveremo x uguale a 4 abbiamo trovato le coordinate del centro quindi c coordinate 4, 3 scriviamoci le coordinate del centro che ci serviranno dopo e vediamo il punto B determina per quale valore del parametro k si ottiene la retta S del fascio perpendicolare alla retta di equazione x-2y più 5 uguale a 0 dobbiamo avere una perpendicolarità rispetto alla retta di equazione x-2y più 5 uguale a 0 troviamoci il coefficiente angolare di questa retta, quindi mettiamo la forma esplicita meno 2y uguale meno x meno 5 quindi y sarà uguale a mezzo x più 5 mezzi esplicitiamo anche l'equazione del nostro fascio e avremo meno 1 più ky uguale meno 2 più kx più 5 più k dividiamo tutto per meno 1 più k e avremo y uguale 2 più k fratto 1 più k per x meno 5 più k fratto 1 più k con le condizioni di esistenza che 1 più k deve essere diverso da 0 quindi k diverso da meno 1 ma per avere la perpendicolarità i coefficienti angolari delle due rette devono essere 1 l'opposto dell'inverso dell'altro quindi questi due sono i coefficienti angolari m di r ed m di s imponiamo l'equazione quindi 1 uguale l'opposto dell'inverso dell'altro 2 più k fratto 1 più k deve essere uguale a meno 2 moltiplichiamo tutto per 1 più k perché abbiamo le nostre condizioni di esistenza possiamo farlo quindi 2 più k è uguale a meno 2 meno 2k spostiamo il k a sinistra quindi k più 2k fa 3k meno 2 meno 2 fa meno 4 quindi k è uguale a meno 4 terzi Vediamo adesso il punto B con la tecnica vettoriale, quindi scriviamo le due equazioni in forma implicita una sotto l'altra. 2 più kx meno 1 più ky meno 5 meno k uguale a 0 è x meno 2y più 5 uguale a 0. Noi sappiamo che i coefficienti della x e della y equivalgono alle componenti del vettore perpendicolare alla retta. Questi sono i coefficienti. Quindi per avere la perpendicolarità tra le due rette, i vettori formati da queste due componenti devono essere perpendicolari tra loro, cioè il prodotto scalare tra questi due vettori deve essere nullo. Come si fa il prodotto scalare? Basta moltiplicare il coefficiente della x per il coefficiente della x e sommare il coefficiente della y per il coefficiente della y, quindi avremo. 2 più k più meno 1 più k per meno 2 Questo il prodotto scalare deve essere uguale a 0 cosa otterremo? otterremo che 2 più k più 2 più 2k uguale a 0 e quindi 3k uguale meno 4 cioè k uguale meno 4 terzi Vediamo adesso il punto C. Individua la retta del fascio che forma un angolo di 135 gradi con la direzione positiva dell'asse dell'ascisse. Eh, disegniamo intanto il nostro piano cartesiano. Disegniamo il nostro centro del fascio. Quindi, 3, 1, 2, 3. Quindi, 4x, 3y. Allora, la nostra retta del fascio dovrà passare per questo centro e formare col semiasse positivo delle x, un angolo di 135 gradi. Dovrà essere la seguente, con quest'angolo di 135 gradi. Questo angolo particolare dovrebbe farci pensare all'angolo di 90 gradi, che è qui, e l'angolo di 45 gradi, che è qui. Questo è di 45 e questo è di 45. Cioè a metà dell'angolo di un quadrato. Noi potremmo formare qui un quadrato in blu. Quindi cosa abbiamo di particolare in questo quadrato? Abbiamo le coordinate del punto C, che sono 4, 3. Quindi l'altezza di questo quadrato, cioè il lato del quadrato, è uguale a 3. Anche la base sarà uguale a 3. Quindi se parte dal punto 4, arriverà in questo punto qui, possiamo chiamarlo D. Il punto D che coordinate avrà? Avrà le coordinate 7, 0. Perché parto dal punto Q. C che ha coordinate 4, 3, aggiungo 3 e ottengo 7 sull'asse delle x. E allora che retta sarà? Sarà la retta passante per questi due punti. Quindi, per trovare la retta del fascio, dobbiamo semplicemente utilizzare l'equazione della retta passante per due punti. Quindi, passante per il punto C, 4, 3 e il punto D, 7, 0. L'equazione è questa, x meno 4 fratto 7 meno 4 uguale y meno 3 fratto 0 meno 3. Quindi qua avremo x meno 4 fratto 3 uguale y meno 3 fratto meno 3. Semplificando i 3 avremo x meno 4 uguale meno y più 3. Cambiamo tutto il disegno, spostiamo il 3 dall'altra parte, quindi avremo meno x più 4, meno 3 che poi spostato diventa più 3 uguale y, cioè y uguale meno x più 7, questa è la nostra retta del fascio cercata. Vediamo adesso il punto D, stabilisci per quali valori di k le reti del fascio dato intersecano un segmento di estremi, a 1, 6, e B, 4, 5. Quindi disegniamo questi due punti, nel nostro piano cartesiano abbiamo il centro, quindi x vale 4, y vale 3, B, x vale 4, y vale 5, quindi qua abbiamo 5, 3, C è B. a, 1, 6. Quindi cosa dovremo fare? Dovremo praticamente trovare le rette limite, che sono quelle che passano per A e per C, quella che passa per C e per B tutte quelle in mezzo vanno bene che sono le rette del fascio che intersegono il mio segmento AB quindi dovrò i valori limite di K questo è il valore limite e questo è il valore limite imponiamo il passaggio del punto nel, dal nostro fascio quindi imponiamo che il passaggio per A sostituiamo 2 più K per 1 meno 1 più k è 6 meno 5 meno k uguale a 0 quindi qua avremo k meno 6k meno k cioè meno 6k e da qua avremo 2 meno 6 meno 5 quindi meno 9 uguale a 0 da qua segue che k è uguale a meno 3 mezzi imponiamo il passaggio per il punto B quindi sostituiamo 4 al posto di x e 5 al posto di y avremo 2 più k per 4 meno 1 più k per 5 meno 5 meno k uguale a 0 4k meno 5k meno k quindi meno 2k qui avremo 8 meno 5 meno 5 quindi meno 2 che sposato dall'altra parte farà 2 2k uguale 2 quindi k sarà uguale a meno 1 quindi valore limite per il passaggio per il punto B k uguale a meno 1 valore limite per il passaggio per il punto A k uguale a meno 3 mezzi tutti i k compresi tra meno 3 mezzi e meno 1 si daranno queste questa retta di fascio che intersecano il nostro segmento a B quindi meno 3 mezzi minore uguale di k minore uguale di meno 1